Va bene, allora bentornati. Eh, oggi concludiamo no, la serie di lezioni barra ripasso su questo esercizio sul libretto dei voti. Eh, Ci era rimasto in sospeso il punto 9 che avevamo iniziato a accennare lunedì. Terminiamo adesso. Magari diamo un'occhiata al punto 8 e poi facciamo il passaggio finale parziale, non completo, di provare a trasformare questo in un'applicazione JavaFX, quindi ci agganciamo un'interfaccia grafica a, questo, a questi algoritmi sfruttando il modello MVC che avete cominciato a vedere sugli esercizi più semplici. No? Eh, tanto così ci rendiamo conto che effettivamente Uh, gestire la gestione dell'interfaccia utente e dell'interazione con l'utente e la gestione dei dati sono due cose separate uh, che possiamo sviluppare indipendentemente e all'interno del controller ci saranno poi tutti i legami che servono per poter fare i collegamenti in modo bidirezionale ma prima di arrivarci uh, riprendiamo l'esercizio le, le il punto numero 9 vi ricorderete che vi ricordate o no, ma ve lo ricordo io, che avevamo il nostro metodo test libretto eh, che quando cercava di cancellare i voti inferiore a un certo valore eh, ci dava questa eccezione per come l'avevamo implementato e l'implementazione avevamo commentato il fatto che eh, ci fosse un problema no? algoritmico, qui era questo metodo qua cancella voti inferiori che sembrava semplicissimo ma in realtà crea un problema. Il problema è dato dall'interazione a livello di gestione della struttura dati, della collection stessa, tra il fatto di avere un iteratore, poi questa è una sintassi semplificata per creare un oggetto iteratore che itera sui singoli elementi, su una determinata collection, in questo caso questa lista voti, è il fatto che questa stessa collection venga in qualche modo modificata tipicamente tramite il metodo remove o il metodo add no? allora quando tu stai iterando su una collection e, ti e in qualche modo modifichi quella collection eh, si creano tutta una serie di ambiguità cioè immagina di essere arrivato al decimo elemento e decidi di cancellare il primo o decidi di inserirne uno in quarta posizione allora, per come sono fatte le liste, eh, ovviamente cancellare il primo elemento significa che tutti gli elementi dal secondo in poi scalano in giù di una posizione. Allora, se tu stavi iterando sul decimo elemento, alla prossima iterazione quale vai a prendere come elemento successivo? Quello che adesso è l'undicesimo o quello che prima era l'undicesimo e adesso magari è diventato il, il decimo se ne ho cancellato uno o è diventato il dodicesimo se invece ne ho inserito uno. Eh? Capiamo che la cosa è ambigua, no? non, non c'è una risposta eh, certa. Oltre al fatto, questo se lo gestiamo col ciclo FOR, eh, con la sintassi basata sull'iteratore, con due punti, se invece lo gestissimo con un ciclo FOR classico che lavora sull'indice, Beh, innanzitutto la cosa è molto più evidente, perché io sto incrementando un i e quindi sto saltando una posizione se ne ho cancellati, se ho cancellato qualche cosa in mezzo, ma poi diventa critica anche la condizione di terminazione, perché quando io imposto un ciclo for in questo modo, mentalmente io immagino sempre che il limite, ma, eh, limite superiore dell'iterazione sia una costante, sia un valore noto, cioè nel momento in cui entro in un for, No, ci avevano insegnato anni fa che se, se tu sai quante iterazioni fai lo imposti come un for se non sei sicuro se il numero di iterazioni è, diciamo, lo determini dinamicamente meglio usare un while che è più chiaro no? che c'è una condizione che stai testando ogni volta ecco qui in realtà stiamo impostando un ciclo su un valore massimo la size di una lista che sembra una cosa innocua. normalmente per iterare su una lista lo fai così ma in realtà questa, questa size ci sta cambiando sotto il naso no? quindi in questo caso tra virgolette funziona nel senso che funziona no perché salta un elemento ma non dà eccezioni, non dà grossi problemi perché io con questa istruzione qua ricalcolo ogni volta la size ma se io volessi che ne ottimizzare mettessi una costante uguale alla size subito prima mi calcolo quanti elementi ho e quindi itero da 0 a n questo crea dei problemi perché n rimane costante di 4 esami ma la lunghezza effettiva di quella lista si riduce e riducendo la lunghezza effettiva a un certo punto io andrò a fare un get di un elemento che non c'è più e avrò una bella eccezione in cui ho cercato di accedere a un elemento della lista che non esisteva quindi come dicevamo già eh, la, la volta scorsa non è impossibile farle funzionare bene queste cose Ok? Eh, bisogna però ragionarci bene e trovare una soluzione che avrà sempre una caratteristica di fragilità, fatemela chiamare così, ad esempio un modo che funziona per, eh, in cui si può evitare il problema che abbiamo visto è iterare sulla lista non dal primo elemento all'ultimo ma dall'ultimo verso il primo, decrementando l'indice, così quando cancello qualcosa in realtà sto andando a spostare gli elementi che ho già visitato e chi se frega e non ancora e non vado a toccare quelli che sto per visitare. Però capite che è un caso particolare, una soluzione tampone, che funziona in quel caso lì, ma se io dovessi cancellare o aggiungere degli elementi in posizioni varie, in generale non lo posso fare. Allora, qual è la soluzione generale che possiamo prendere? Eh, possiamo separare le due operazioni che concettualmente sono di distinte di A. Capire quali elementi devo cancellare e B. Cancellare gli elementi che ho deciso di cancellare. In questo caso non abbiamo più problemi, ad esempio, lasciamo perdere questo ciclo for, continuiamo ad andare avanti su quello con l'iteratore che è quello che ci viene più naturale. Io ho, so che devo rimuovere degli elementi, so che se cerco di rimuoverli durante l'iterazione può andarmi male, potrei sbagliare, okay? Allora cosa posso fare? Potrei creare una nuova lista di oggetti voto che chiamo da cancellare ad esempio new array list di voto e quindi anziché cancellare effettivamente questi elementi li aggiungo this.daCancellare non this, è una variabile locale di funzione quindi da cancellare punto .add di V. Cioè, cosa sto facendo? Scandisco la lista senza modificarla. Mentre la scandisco, mi salvo da qualche parte i valori da cancellare, o i valori. In questo caso, ho salvato l'oggetto che corrisponde almeno a un voto da cancellare, avrei anche potuto farmi una lista di indici in cui mi salvavo gli indici delle posizioni da eliminare, a mio piacere. Allora in questo caso termino l'iterazione senza mai modificare dis.voti. Quindi la, la mia regoletta per non finire nei guai è dentro questa parentesi graffe la lista voti non si modifica. Quando dico si modifica una lista, ovviamente sto intendendo che sto aggiungendo o, o eliminando elementi di quella lista. Perché se io invece stessi, come facevamo prima per migliorare il libretto, no, Cambio il voto io non sto modificando la lista se cambio un voto perché sto modificando un elemento della lista, quello non dà problemi, perché non sto iterando sull'elemento, sto iterando sulla lista, quindi non è un problema andare a modificare i valori contenuti all'interno di un singolo elemento, il problema è quando questi elementi li faccio comparire o scomparire durante l'iterazione. Okay? Eh, a questo punto ho una lista da cancellare che contiene degli elementi che, non che erano in voti e li elimino, allora posso prendere uno a uno questi elementi ed eliminarli. Quindi faccio un altro ciclo: v1 in da cancellare, e per ciascun v1 faccio this.voto.remove di questo v1. Voti, non voto. Ok? Allora, io cosa noto? Che nell'iterazione di prima faccio iterazione su voti e voti non la modifico. Nell'iterazione di sotto faccio un'iterazione su da cancellare e da cancellare non la modifico. Dentro questa lì, seconda iterazione, modifico voti. Ma non mi dà problemi perché modificare voti, mentre sto iterando su da cancellare, non mi... È vero che voti cancello i singoli elementi, ma non... Non ho nessuno che stia tenendo il conto no, dell'iterazione sulla lista, sto iterando su una lista diversa. Quindi questo mi permette di evitare problemi. Quindi sia quando ci sia da aggiungere in blocco, da duplicare elementi, cose di questo genere, scambiare di posto elementi, ricordiamoci sempre di questo, fare un passaggio in più. Eh, se no potrebbe anche, se non ricordo male, c'è anche un metodo remove all questo secondo ciclo for può essere sostituito semplicemente da una chiamata a remove all in cui prendo una lista e gli dico da questa lista cancella tutti gli elementi che sono presenti in quest'altra collection qui ho lavorato sempre con le reference, non ho mai creato copie di oggetti vuoto, quindi non è un'operazione che sia pesante dal punto di vista, di me, ma devo crearmi tanti, duplicare questi oggetti per poi cancellarli, eccetera, no, semplicemente mi sono salvato le reference degli oggetti da cancellare. Eh, chiaramente nel caso normale io userei la seconda versione con remove all, però mi piace, visto che stavamo parlando dell'iterazione sulle liste, far vedere che è equivalente a questo for qua, dove cancello sì, ma dalla lista diversa rispetto a quella su cui sto iterando mm? ok, quindi questo lo possiamo modificare meglio, Al, in futuro io userei sempre questo se posso usare un metodo più di alto livello che lavori direttamente in questo caso sulla collection anziché sul singolo elemento preferisco sempre scrivo meno codice ho meno probabilità di errori e di sicuro sarà più efficiente è più testato questo metodo della libreria rispetto a quello che mi improvviso io in un certo momento. Quindi fatto così, e ripetessimo il nostro test del libretto, dovremmo a questo punto avere dei risultati corretti senza più nessuna eccezione. Infatti abbiamo cancellato due esami che erano, eh, avevano una votazione inferiore al 24. E quindi da quattro esami nel libretto siamo scesi a due. Ok, eh, l'ultimo punto che ci rimane da vedere è il punto 8, che è relativamente semplice, ma eh, ci prende, ci dà l'occasione no, di eh, ripassare l'ordinamento delle liste: stampare il libretto in ordine alfabetico di esame e in ordine numerico decrescente di voto cioè in qualche modo ti sto dicendo guarda che questo tuo libretto è una raccolta di elementi che poi a seconda dei casi potresti volerli vedere ordinati in un modo diverso mm? allora um, come possiamo implementare dei metodi che facciano queste operazioni a me vengono in mente due modi un modo è implementare un metodo stampa alfabetico e un metodo stampa per voto e questi faranno i loro ordinamenti e le loro stampe. Quindi il metodo già fa la stampa. Così come avevamo già un metodo stampa libretto, non se non sbaglio? Da qualche parte. Eh, scusate, non in test libretto, ma in libretto. c'era il metodo stampa, quindi modifichiamo questo metodo stampa in modo da ordinare i voti prima di stamparli, questa forse è la soluzione più rapida. Poi dobbiamo chiederci quando io stampo i voti ordinati, poi nel libretto l'ordine con cui i voti compaiono nel libretto, viene modificato o no? Cioè mi stai chiedendo di modificare il libretto ordinandolo in ordine alfabetico e poi stamparlo? Oppure semplicemente l'ordinamento sta nella stampa ma i voti ne, nella lista dei voti rimangono nello stesso ordine. Hm? Io sarei più per non modificare l'elenco dei voti, perché quello che mi chiede è una stampa ordinata, non mi chiede di ordinare i voti, riordinare i voti all'interno del libretto. Però sono due interpretazioni leggermente diverse sulle quali poi dobbiamo decidere no? quale implementare. Ovviamente le facciamo in modo diverso. Questo è un modo. L'altro modo potrebbe essere quello invece di avere un metodo non ispirato da stampa ma ispirato da eh, libretto migliorato, dove creo un nuovo libretto, ci metto dentro gli stessi voti ma li ordino. Quindi mi creerebbe una copia di un libretto con gli stessi voti del suo interno ordinati secondo questo criterio. E poi su questo secondo libretto potrei chiamare il metodo stampa. È un altro modo. Alla fine ottengo lo stesso risultato. In un caso aggiungo un metodo eh, che ordina e stampa, nell'altro caso aggiungo un metodo che ordina, punto, perché il metodo che stampa ce l'ho già. Potrebbe anche starci. Uh, possiamo provare magari col, con questa seconda ipotesi, no? tanto alla fine la sostanza è sempre la stessa. Um, quindi noi potremmo pensare di avere un metodo per implementare questa funzionalità qui, stampare il libretto in ordine alfabetico di esame, Creiamo un metodo che crei un duplicato del libretto, quindi non modifichi quello esistente, ne crea un duplicato che sia ordinato alfabeticamente. Mm? Quindi creiamo un metodo dentro il libretto, leggiamolo in fondo, che sia un public libretto, ovviamente è un metodo di clone questo, questo va una sorta di clone modificato, quindi mi restituisce un nuovo oggetto libretto eh, che possiamo chiamare libretto ordinato alfabeticamente. Ok? Questo metodo lavorerà un po' come lavora il metodo Migliora il libretto. Come lavora? Metto il libretto Andiamo al libretto migliorato. Beh, clona la lista e i voti contenuti nella lista. In realtà, in questo caso, non abbiamo bisogno di clonare anche i voti contenuti nella lista perché non li stiamo modificando, li stiamo solamente riordinando. Quindi, ricordate, sul libretto migliorato, avevamo fatto prima una copia della lista dei voti e poi una copia dei singoli voti, creando degli nuovi oggetti. In questo caso questi voti non li stiamo modificando, quindi non è necessario. Ci basterà fare queste due operazioni qua, che ci possiamo portare sotto. Non lo chiamiamo più migliore, ma lo chiamiamo ordinato con la D. Uh, new array list dis.voti a questo punto la possiamo già direttamente clonare e potremmo return questo libretto ordinato oh non l'ho ancora ordinato eh? però l'infrastruttura è questa adesso ciò che mi manca da fare è semplicemente metterlo in ordine questo benedetto libretto e noi sappiamo che il metodo sort fa questo Okay. metodo sort che potremmo scrivere ordinato.sort eh, no scusate punto voti cioè ordinato punto voti è una lista e gli oggetti tipo lista hanno un metodo eh, sort che riordina gli elementi all'interno della lista senza modificare gli elementi stessi adesso qua mi dà una, un warning, un errore che mi dice sì, va bene tu vuoi ordinare gli elementi di una lista gli elementi della lista sono di tipo voto, ma sull'oggetto voto non mi hai definito il, il, un, un metodo di, di confronto, un comparator e quindi io non so con che criterio confrontarli. Um. Allora, per ordinare una lista di elementi, ci sono due, oh, per definire, perdono, per ordinare c'è il metodo sort, che può essere un metodo chiamato su lista, oppure può essere chiamato su collections. Sort di disordinato.voti in entrambi i casi, ovviamente l'errore è lo stesso. Ok? Che differenza c'è? Eh, beh, no, che differenza c'è, lo vediamo dopo. Eh, che cosa manca? Manca la definizione di un criterio di ordinamento. I criteri di ordinamento possono essere di due tipi. Può esserci un criterio di ordinamento naturale di un oggetto che è il criterio di ordinamento che ci si aspetta normalmente. Cioè se io ho dei numeri, la più piccolo al più grande, se cioè ho delle stringhe in ordine alfabetico, sono criteri di ordinamento naturali. Quindi così come quando uno definisce l'equals va a confrontare i campi che ne determinano l'identità, anche qua. Allora, nel caso in cui uno abbia per il tipo di oggetto che sta considerando un ordinamento naturale, cosa fa? Va a aggiungere il metodo compareTo alla classe, vuoto. No? Insieme a tutti gli altri metodi ci aggiunge un metodo compareTo, cioè dice che questa classe implementa l'interfaccia comparable. Cioè supporta il fatto di essere confrontato con altri oggetti dello stesso tipo. Quindi comparable con altri oggetti dello stesso tipo. E nel momento in cui io dichiaro di implementare questa interfaccia, Java mi dice, bravo te, per implementarla mi devi aggiungere un metodo che si chiama, me l'ha aggiunto in fondo, compareTo. Poi io preferisco sempre chiamare adder questo confronta this con other e mi restituisce un valore negativo, nullo o positivo a seconda che io debba considerare this come antecedente uguale o susseguente rispetto ad other. Ok? Quindi alla fine deve fare qualcosa del tipo calcola l'equivalente di this meno other. Per ricordarmi i, i segni io cerco... <ride> mi ricordo questa formula qua, questo meno l'altro. Eh? E quindi se this deve venire prima restituisco il negativo e, co e così via. In quindi qua semplicemente dovrò scegliere un campo, un gruppo di campi sulla base dei quali fare i confronti. Ma il metodo di ordinamento naturale è uno perché lo definisco sull'oggetto vuoto. Quindi se ne definisco uno non ne posso usare un altro, per quello lo chiamiamo ordinamento naturale. E allora i campi, quali sono? Qual è? il campo dell'oggetto voto che indubitabil indubitabilmente è il criterio di ordinamento che vogliamo utilizzare. Io non sono capace a scegliere se è più importante un ordinamento alfabetico, un ordinamento per data, un ordinamento per voto. Cioè, secondo me questa classe voto non ha un suo criterio di ordinamento naturale, ho mica detto che tutti debbano avere un criterio di ordinamento naturale, i numeri complessi non sono ordinabili, punto, ad esempio, no? Quindi piuttosto che forzare la mano e dire ok, ma mettiamo un comparetto che lavori sulla, sul nome del corso, sulla stringa, e poi magari un altro si aspetta che, siano ordinati per, che chiamando sort vengano ordinati per data, se non c'è un metodo, se facessimo adesso per alzata di mano, secondo voi per, se chiamo sort su una lista di voti come vengono fuori ordinati, sono sicuro che non ci sarebbe l'unanimità per dire alfabeticamente o per data o per voto. Allora se non c'è l'unanimità di comprensione evitiamo no, di implementare una cosa che possa creare ambiguità dopo. Quindi non lo dice il medico che tutte le classi devono essere confrontabili infatti è un'interfaccia opzionale possiamo benissimo non farli confrontabili. Se lo facessimo confrontabile allora quegli errori no, nella, nel metodo libretto scomparirebbero perché a quel punto possiamo mettere scusate rimetto, lo rimetto per un secondo Provo a salvare il file, non abbiamo ancora implementato nulla, però questo signore qua è già un pochino più contento. Perché collection.sort vede che l'oggetto voti è comparabile, quindi userà il metodo compareTo di quell'oggetto. Eh? Invece la lista.sort eh, continua a essere contenta perché vuole comunque un argomento che sia un, un comparatore. ma... Quindi se l'oggetto fornisce già un criterio di ordinamento naturale lo possiamo def definire direttamente all'interno dell'oggetto. Altrimenti, come in questo caso direi di no, ci saranno tanti criteri possibili e ciascuno di questi criteri corrisponderà a un comparatore diverso. Quindi in questo caso dovremmo creare delle classi apposta per fare il confronto classi minimali che abbiano un metodo solo ma che siano utilizzabili quindi ad esempio se vogliamo una classe che ci aiuta a ordinare per ordine alfabetico di corso potremmo implementare un, una classe che si chiama comparator by name ad esempio e Facciamo in modo che questa classe no, dichiariamo che implementa l'interfaccia comparator. Ok? Sono due interfacce diverse. Comparable è l'oggetto che dice io ho un metodo di confronto naturale e quindi io definisco il metodo compareTo per me stesso. Invece compar comparator e invece è l'interfaccia per definire una classe terza esterna che sia in grado di confrontare oggetti di un certo tipo, in questo caso oggetti tipo voto. Quindi io creo una classe comparator by name che implementa la funzionalità di comparator voto, quindi di... Uh, confrontare due oggetti voto che implementerà un metodo compare questa volta con due argomenti non un argomento solo perché il this non c'è più qua non è un oggetto che si confronta con qualcun altro è una classe terza che confronta due oggetti allora se sto parlando di confrontare per stringhe in ordine alfabetico dovrò restituire un numero negativo se la prima stringa è minore della seconda nullo se la prima stringa è uguale alla seconda positivo se la prima stringa viene dopo la seconda e che io sappia un metodo di questo genere c'è già perché è il comparatore delle stringhe che fa questo lavoro la stringa che è un tipo di oggetto comparable ha un metodo compareTo che fa proprio questo lavoro quindi non devo andarmi qua a fare if o 1 compare to o 2, eccetera, eccetera, ma io qua semplicemente restituisco o 1 get corso, che è una stringa, compare to, o 2 get corso. Delego al comparatore di stringhe, estraggo le due stringhe e dico confrontatevi voi due e poi ditemi chi viene prima. Io qua mi posso inventare il criterio di confronto che voglio, posso inventarne 100, avrò tante classi comparator che utilizzerò dentro la mia implementazione. Quindi ad esempio col metodo sort gli passo un'istanza di questa comparator by name e lui è contento. Oppure collection.sort gli dico quale collection ordinare ma anche quale sia comparator by name quindi gli devo passare un oggetto che sia un'istanza di una classe che implementa comparator e il fatto di implementare comparator eh, richiede di implementare un metodo compare che faccia il confronto effettivo non dimentichiamoci questo new perché noi definiamo la classe ma gli dobbiamo passare un oggetto questa è una delle complicazioni dovute al fatto che in Java non esistono funzioni che siano al di fuori delle classi come invece ci sono altri quindi per avere una funzione compare tu devi prendere la funzione mettere dentro una classe e poi fare un'istanza di quella classe lì e vabbè, Java è fatta così ok? Allora se facciamo questo adesso l'abbiamo ordinato due volte lasciamolo uno solo dei due nel nostro programmino di test potremmo prendere il libretto, beh, non cancelliamo più i voti inferiori a 24, se non ne abbiamo troppo pochi per stamparli, però noi potremmo benissimo prendere il libretto, lo facciamo ordinato alfabeticamente e lo stampiamo, qui sfrutto il fatto che il libretto ordinato alfabeticamente ritorna, ritorna a sua volta un oggetto di tipo libretto ordinato spero, che subito stampo e subito dimentico, perché se vi rendete conto qua non sto salvando da nessuna parte il libretto ordinato, ma se mi servisse lo salverei, in questo caso lo creo, lo uso per stamparlo ed esco, e quindi anziché fare un metodo ad hoc, lavoro sulla combinazione, sul chaining, sulla concatenazione di metodi esistenti. E quindi alla fine potrò avere degli oggetti che hanno funzionalità più ricche combinando tra di loro funzionalità di base piuttosto che avere un proliferare eccessivo di metodi. Questo a parole, vediamo se funziona. Eh, fatemi stampare qualche cosa, se no non sappiamo. Ordine alfabetico. Quindi direi che questo è un ordine alfabetico. Se volessimo stamparlo anche per ordine di nome, di voto, pardon, potremmo fare la stessa cosa. Un altro metodo che funziona allo stesso modo. Ok? Alla fine dall'esterno io sto faticando per fare in modo che alla classe test libretto Veda sempre solo oggetti di tipo voto o oggetti di tipo libretto. Perché sarebbe tanto comodo dire, senti, ti do la lista dei voti, ordinatela ordinate tu, o ti do una copia della lista. Avere un metodo che faccia getVoti e restituisca dis.voti come lista e finisce lì. No. Però se ci ricordiamo i ragionamenti che abbiamo fatto la volta scorsa sul fatto che questa è una lista, ma se ci fossero tanti voti magari sarebbe meglio che fosse una mappa, preferisco non esporre all'esterno le mie scelte di, eh, di strutture dati interne, perché poi una volta che decido che devo ritornare a una lista, sono poi obbligato a mantenere una lista per sempre. Non serve, a volte cerchiamo di fare uno sforzo in più per pensare, anziché dire ti do i, dati, ti do i miei dati, facci ciò che vuoi, ti do le operazioni che ti servono sui miei dati, ma i dati se permetti me li tengo io. Ecco, se vogliamo implementare anche l'altra... L'altro tipo di ordinamento: chiaramente avremo un metodo molto simile, libretto, libretto ordinato per voto, libretto con la B, e quindi le prime due istruzioni ovviamente sono le stesse le ho già scritte tre volte queste istruzioni, quindi mi verrebbe già quasi voglia di farmi un metodo privato che faccia una sorta di clone al volo, ma vabbè, non lo faccio. Eh, qui non c'è nulla di diverso, volevo solo farvi vedere un modo più rapido di definire, probabilmente l'avete già fatto con le classi anonime, in line, ehm, per definire al volo un comparatore senza andare a aprire un altro file creare un'altra classe eccetera eccetera quindi noi quello che devo fare qua prima direttore un ordinato è ovviamente ordinato punto voti, punto sort e qui tra parentesi l'istanza di un comparatore per fare l'istanza di un comparatore devo fare new e una classe che implementi comparatore, oppure posso fare new fornendo il nome di un'interfaccia, new, l'interfaccia che voglio implementare è compar compar comparator di voto, Importa comparator, questo sì. Allora, questa è una cosa strana, perché normalmente non posso fare new di un'interfaccia. Devo fare new di una classe. Cioè, prima devo fare una classe che implementa l'interfaccia e poi fare new, cioè creare un'istanza dell'oggetto di dell interfaccia. Ecco, come scorciatoia, però, questa classe l'abbiamo creata, gli abbiamo dato un nome, la usiamo una volta sola. Allora, come scorciatoia, uno dice, senti, fammi new di, di, di, dicendomi l'interfaccia e implementami qua la classe. Dunque, ehm. il campo letto di voto dovrebbe essere direttamente... Aspetta, non ricordo, adesso mi, mi, mi viene il dubbio sulla sintassi perché mi aspettavo un'altra new comparator di voto eh sì, e poi dovrebbe esserci, non mi ricordo che dice... sì, ok. Allora, cosa sto scrivendo qua? Eh, ci sono delle parentesi e mettiamole qua in fila. New, nome di un'interfaccia quando faccio il new di un'interfaccia Java che cosa fa? Si crea una classe anonima inline, cioè una classe che implementa quell'interfaccia e che non ha nessun nome, non mi, non mi è utile dargli un nome inline, cioè non la definisco in un altro file, la definisco direttamente qui e costruisce l'oggetto di quella classe lì. Quindi, c'è un'interfaccia, creati una classe, dagli un nome qualunque, invisibile, anonimo, poi costruisci un oggetto di quella classe lì. Allora, perché ci sono due parentesi? Le parentesi graffe sono l'inline, cioè, ok, questa classe che creo, ma quali sono i suoi metodi? Dovrò definirla. È vero che la definisco inline, ma i metodi li devo dare, li devo specificare. Quindi dentro un'espressione, dentro la parentesi di una chiamata al sort, aperta graffa, sto creando un'altra classe, dando gli suoi metodi. E le altre parentesi cosa sono? Beh, sono i parametri del costruttore. Se faccio new sto chiamando un costruttore, il costruttore ha bisogno, se ha bisogno di parametri li devo passare, se non ha bisogno di parametri comunque li devo mettere parentesi. Non è il costruttore dell'interfaccia. È il costruttore della classe anonima e quindi la, cla la classe dove la implemento? La implemento dentro queste parentesi, graffe. Quindi, io qua Eclipse mi aiuta perché mi dice aggiungi i metodi di questa classe anonima che non sono ancora implementati, poiché la classe anonima deve implementare comparator sarà il metodo compare. Immagino, no? Se clicco qua. Lui mi amplia questa parentesi graffa, aperta qua e chiusa qua sotto, e mi dice dentro questa parentesi graffe per favore implementa il metodo compare. Dimmi È possibile fare questa, una creazione di una classe in line senza interfaccia? È ti direi di no, perché in realtà noi qua abbiamo bisogno di portare... Eh, tutto. Perché dobbiamo fare questo casino? Perché ci serve questo metodo compare, ok? Quindi questo... Eh, ci serve una qualunque classe che abbia il metodo compare. Perché al parametro di sort devo dare un oggetto che implementi comparable. Se io adesso un oggetto qualunque Potrei implementare, non so se è un'interfaccia madre di tutte, new object è già una classe, una classe astratta. Eh. Ok, lo, puoi, lo potresti fare, adesso sto cercando di pensare qual è la super interfaccia più di super di tutte che non abbia nessun metodo definito, non so se esiste, perché sinteticamente ci vuole un'interfaccia. Il problema è che questo oggetto nuovo che crei, lo passerai a qualcuno, e questo qualcuno come fa a sapere quali sono i metodi che ha da questo oggetto se non li hai dichiarati a livello di interfaccia perché a livello di classe non li dichiari perché la classe non ce l'hai, ok? Quindi tutto questo serve perché la classe, il metodo sort sa, sa che avrà a disposizione un metodo compare a questo ti serve la dichiarazione dell'interfaccia se tu invece hai un'interfaccia che non dichiara nulla dentro il metodo sort non puoi chiamare nessun metodo perché a te è stato passato un oggetto. Che non ha nessun metodo dichiarato. Quindi magari li, li ha implementati gli oggetti, ma non li puoi chiamare, perché il chiamante non avendo la classe a cui guardare va a vedere l'interfaccia. Quindi mi sembrerebbe forse violentando la sintassi si riesce, ma è poi inutile perché non riesce a usarlo secondo me. Cioè non il costruttore. Però la classe che abbia solo il costruttore. Ehm, quindi eravamo qua e qui io vado ad implementare il comparatore, questa volta è per voto e quindi sarà o voto meno o get punti si chiamava. Meno o1.getPunti. Ho fatto 2 1 e non 1 2 perché voglio l'ordinamento decrescente. Eh? Non è questo meno quello, ma ho fatto quello meno questo, perché così mi dà il rovescio. E quindi se tutto va bene basterà rifare test libretto per ordine di voto, ordinato per voto, non si chiama così, libretto ordinato per voto, sì. Ok? Così? Sì. E per ordine di voto 29, 25, 22, 21, me li ho ordinati in modo diverso. Quindi molto spesso quando uno deve fare un confronto di questo genere... No, eh. Non andiamo oltre nel senso che ci sono ancora sintassi ulteriormente semplificate per fare questa cosa che fa parte poi delle lambda expression che hanno introdotto in Java recentemente dalla versione 9.10 in avanti che permettono di definire in modo ancora più compatto questo tipo di funzioni in line di fatto togliendo tutto ciò che è, la è il new, è le graffe eccetera eccetera. Uh, che funziona solo in casi come questi in cui l'interfaccia prescrive un solo metodo allora se uh, io devo implementare una classe che abbia un solo metodo posso anche evitare di, di, di, di, da, di dare il nome del metodo perché tanto quello è no? però è inutile andiamo, che andiamo a, per una cosa di nicchia no, siamo così a, a spendere del tempo a vedere la sintassi già qua è più semplice perché non abbiamo un proliferare di tanti 27 comparator diversi che lavora su oggetti diversi, su criteri diversi. Ok, quindi questo un po' conclude, come dicevo, di per sé non c'era nulla di difficile, ma ciascuno di questi punti no, ci ha permesso di fare un po' di ripasso e un po' di approfondimento e di riflessione, fatemi dire, riflessione critica su come gestire queste semplici collection. Adesso il eh, lavoro di oggi eh, potrebbe essere di mettere, dovrebbe essere anche quello di mettere insieme ciò che avete visto negli esercizi su fxml, quindi tutto il pattern model view controller, con questo che tutto sommato, vi avevo detto fidatevi, mettetelo dentro una classe che si chiama model, adesso capiamo perché. Questo è un package che contiene delle classi, che per mestiere eh, gestiscono una serie di operazioni su dei dati, ancora. Sì. Su dei, sui, sui dati del libretto. Poi noi abbiamo un programma di test molto scarno per provare a vedere che queste operazioni funzionino, ma ovviamente questo non è un programma finito, no? quindi abbiamo un core, un nucleo di elaborazione che fa certe operazioni che abbiamo sviluppato non abbiamo il modo di richiamarle e quindi dobbiamo creare e agganciarci l'interfaccia utente. Adesso fare un'interfaccia utente per tutte le nuove funzionalità rischierebbe di diventare un po' complicata, un po' contorta, no? Però cominciamo magari a implementare le, le principali agganciandole all'interfaccia utente. L'importante è che ci sia una classe principale no? che svolga il ruolo del modello, del modello dati, model, ok, è abbreviato, ma in pratica è il modello dati della nostra applicazione. Allora, il modello dati della nostra applicazione per me è la classe libretto, in questo caso. L'ho chiamata libretto e non model, ma quella è. Questa applicazione gestisce un tipo di dato che è l'elenco dei voti, se li memorizza. E quindi... Il controller e l'fxml dovranno gestire l'interfaccia in cui andremo che so, a inserire i voti, a vedere i risultati, a ordinare i risultati. E poi, eh, però tutte le operazioni e tutti i dati saranno memorizzati e gestiti dalla classe libretto, che svolge il ruolo appunto di modello dati nel nostro programmino. In questo caso abbiamo una sola classe che contiene tutti i dati, quindi essa stessa è il modello dati. Se avessimo più classi, magari avessimo una classe con l'elenco dei voti, una classe con l'elenco degli appelli, una classe col materiale, eccetera, l'insieme di queste è necessario averle tutte per avere i dati che mi servono. Allora creerei un'altra classe in più che chiamerò model e che chiameremo model che al suo interno contiene il libretto, contiene i voti, contiene gli esami, eccetera, eccetera. Okay, quindi questo è un caso semplice in cui ho una classe sola che contiene tutti i dati di interesse. Se i dati di interesse fossero sparsi in più classi ne creo un'altra che chiamo model e diventa la mamma di tutto, no? Raccoglie tutti i dati interessanti. Ed è quella classe, l'unica qu classe con la quale il controller può parlare. Vogliamo che parli. E quindi dobbiamo mettere in comunicazione il controller col modello con l'interfaccia adesso quando noi creiamo una nuova applicazione noi sappiamo che il nostro FSML loader carica la scena e la visualizza e automaticamente crea una classe controller Crea un'istanza della classe controller la classe l'abbiamo creata noi, l'abbiamo scritta con tanta fatica ma la classe controller viene istanziata direttamente dalla fxml loader. Questa classe controller in qualche modo dovrà avere accesso ai dati della classe libretto. Ma non se la può creare lei, perché lei non sa neanche che cosa sia la classe libretto, dove sia chi l'abbia creata. Ma soprattutto immaginiamo un'applicazione un po' complessa che sia fatta di più videate, di più schermate. Ogni schermata ha il suo controller. Però tutte le schermate devono condividere lo stesso modello, perché le varie schermate uno inserisce i dati, l'altro faccio le stampe, l'altro faccio le ricerche, ma i dati sono sempre gli stessi, quindi il libretto, il modello deve stare fuori dal controller, devo crearlo fuori e un posto dove posso crearlo è dentro il main, dentro la classe app, quindi per questo noi aggiungiamo sempre questa coppia di istruzioni nel main in cui creo il modello eh, in questo caso è della classe libretto model uguale new libretto ovviamente il libretto va importato da punto .model come package quindi il main predispone tutto predispone l'interfaccia, predispone il controller predispone il modello e poi li fa parlare. Li fa parlare essenzialmente dicendo al controller, guarda, caro controller, lavora su questi dati, lavora su questo modello. Perché il controller dovrà avere in qualche modo un riferimento alla, non deve crearlo, deve avere un riferimento alla classe libretto, affinché possa poi chiamare i suoi metodi. Okay. quello che non dovete mai fare è una new qua dentro il controller non deve mai fare la new del modello la new la fa il main e poi il, il controller riceve l'informazione su quale modello deve lavorare come? beh il main dopo che ha creato, che ha creato il libretto dovrà fare qualcosa tipo controller.setModel Dice, senti, lavora su questo modello. E chi richiede due cose? Beh, sicuramente richiede che al controller aggiungiamo un metodo setModel, ma questo è facile. Questo ce lo fa Eclipse. Vado sul controller e gli dico, senti, creami il setter per modello. Il getter non serve main. E' pronto. Quindi la classe controller, eh, il modello glielo passerei nel costruttore, se potessi, solo che il controller non lo costruisco io, perché lo costruisce l'fxml loader. E quindi sono obbligato a darglielo dopo. Eh? Perché il la, new, la new non la faccio io del controller, quindi le posso dire, senti controller, esisti, nasci e prenditi cura di questo modello. E non posso perché la new non la faccio io. Allora subito dopo dovrò chiamare questo setmodel. E poi l'altra cosa, perché questa istruzione funzioni, non solo il controller deve avere il metodo setModel che abbiamo creato, ma la classe controller la dobbiamo conoscere. L'istanza di controller, che come sempre non ho creato io, ha creato l'fxml loader. Allora per sapere qual è l'istanza di controller, lo chiedo a chi l'ha creato. Dico, senti caro fxml loader, eh, mi dai il riferimento al controller? Controller. creiamoci un riferimento alla classe controller facendoci dire dal loader qual è il controller che lui ha creato quindi il loader, la loader crea la scena e crea il controller li collega tra di loro attraverso quegli attributi chioccio l'FXML, gli id i metodi, gli event enter eccetera e però li lascia lì, si collega tra di loro se io voglio collegarci anche il modello dovrò estrarre dal il riferimento al controller e dire al controller per poter chiamare essenzialmente set model sul controller stesso quindi queste sono le due istruzioni che a livello di main chiudono il cerchio sul modello, modello di controller, sul modello MVC. adesso cosa fa il controller? cosa fa sul modello? dobbiamo progettarlo, dobbiamo a questo punto pensare all'interfaccia grafica che vogliamo implementare. Allora, come prima battuta potremmo pensare di implementare alcune... Dimmi? I voti li gestisce solo il modello. Eh, tutte quando inserisco un nuovo voto, il controller dirà al modello aggiungi questo voto. E senza sapere, il controller non deve sapere, non ha bisogno, non deve sapere nulla su come sono gestiti i voti e il controller non deve ricordarsi nulla, cioè tutto lo stato dell'applicazione sta dentro il modello, quindi dentro il controller non avremo quasi nessuna variabile, private questo, questo, no, no? Eh? se non potremmo avere delle variabili che si ricordano lo stato del, di alcuni elementi dell'interfaccia grafica cioè questo abilitato, questo disabilitato eccetera ma preferiscono anche non avere delle variabili locali ma vado direttamente a interrogare i nodi della scena quindi immaginate il controller con una serie di funzioni che reagiscono alle azioni dell'utente quando reagiscono alle azioni dell'utente non sanno cosa sta succedendo allora vanno a vedere quali dati ha fornito l'utente quali dati ci sono nel modello e, e decidono quali operazioni richiedere al modello. Fatto questo il, mo il metodo del controller torna a dormire. Il controller è una componente puramente reattiva, reagisce ad azioni che arrivano dall'utente, agli eventi che arrivano dall'utente. Lui non ha bisogno di ricordarsi nulla, all'interno del metodo ha tutte le informazioni che si, si recupera tutte le informazioni che gli devono servire e se deve salvare dei dati non li puoi salvare lui ma chiede al modello di salvarli o di aggiornarli o di cancellarli è l'unico modo per salvaguardare la nostra sanità mentale perché è già complicato gestire l'interfaccia utente perché gli eventi sono asincroni perché devi fare il controllo degli errori devi fare tutta una serie di cose se poi ti devi anche occupare degli algoritmi di gestione dei dati nello stesso punto non ci capisci più nulla Invece gli algoritmi li abbiamo parte, li abbiamo potuti sviluppare e testare senza preoccuparci dell'interfaccia. Possiamo rilanciare i test, possiamo... Ok, e poi dopo questo modello lo agganciamo a un controller. Noi il lavoro che faremo adesso in avanti praticamente non toccherà più la classe libretto. La classe libretto avrà dei metodi che vengono chiamati, ma non sa se vengono chiamati dal mio main di prova o da un'interfaccia grafica o da un sito web. È il suo compito, gestire questi voti e fornire operazioni fondamentali su questi voti. Poi non è proprio vero, lo dovremmo toccare, perché lì c'è un metodo stampa che va su system.out e io vorrei invece stampare dentro una casa di testo, non sulla console. Quindi in realtà quello lì lo dovrò toccare, ma perché stampa l'abbiamo fatto un po' così in modo grezzo, no? Ok, ma secondo me è solo quel metodo lì che dovremmo toccare. Allora, chiediamoci a questo punto e magari passiamo all'interfaccia, che operazioni possiamo fare e come organizzarle. Allora sul, tenendo conto anche del tempo che ci è rimasto, allora, sicuramente inserire dei voti e visualizzare il libretto sono le due cose di base, No? Quindi io potrei predisporre l'interfaccia per avere un piccolo form di inserimento di un esame e poi la visualizzazione successiva del contenuto del libretto, dopo che ho inserito l'esame. Quindi, partendo da questo, andiamo sempre per gradi, implementiamo una cosa, poi se dobbiamo aggiungere, aggiungeremo in un secondo momento. Uh, a me viene da aggiungere due sezioni verticalmente sovrapposte, la prima col form di inserimento e la seconda con un campo di testo in cui mostriamo il contenuto del libretto. Più avanti nel corso impareremo come mostrarlo sotto forma di tabella, come le table di, di Word, no? in colonnata eccetera, ma ci richiederà un'ora di lavoro. Per ora sbattiamolo giù come un campo di testo, visto che i campi di testo li sappiamo fare. Quindi io ci metterei una, una V-box nel center e dentro a questa V-box nella parte superiore ci metto un form di inserimento quindi magari ho quattro campi tre campi di testo affiancati più un bottone che si chiama inserisci e quindi potrei avere o una grid o un h -box. se vogliamo farla facile facciamo un h -box. nella parte alta dentro questa H-box avrò tre, tre, tre campi di testo Text field 1, 2, 3 e un bottone che metto in fondo. E questa è una versione minimale del form di inserimento dei voti. Come fa l'utente a sapere cosa deve inserire qua, qua e qua? E vabbè, lo fa, glielo spiego io, gli dico qua nome del corso, poi eh, nel secondo gli dirò nel prompt text eh, il voto, e il terzo campo è la data, no, se non sbaglio. e poi il bottone potrebbe avere un'etichetta del tipo inserisci e poi eh, avrò magari una textarea molto brutale che metterò sotto quindi nella figlia della vbox quindi la V Box ha due figli l'hbox del form e la textarea con il risultato che viene qua questo è brutto, non hai margini, eccetera, ma per il momento possiamo accontentarci. Ok? Quindi, questa è un'interfaccia che poverina implementa una funzione sola: cioè, inserimento di nuovi esami. è molto di basso livello perché gli devo dare il nome il voto e la data su campi di testo normali e poi cliccare su inserisci in realtà potrei fare di meglio volendo perché ad esempio se devo inserire una data eh, anziché farmi inserire come campo di testo io potrei avere un oggetto che si chiama date picker provo a metterlo qui che è già un oggetto calendario vado in preview così vediamo cosa fa io la data potrei farla inserire qua e ovviamente lui deve inserirmi nel in formato giusto e poi io devo convertire la stringa a data eccetera eccetera oppure questo oggetto date picker e premo mi dà già il calendarietto scelgo un giorno e già me lo inserisce quindi magari sai, può anche essere più comodo usare quello al posto del campo di testo, quindi per alcuni tipi di dati esistono già degli elementi di input fatemi dire ricchi che possiamo utilizzare, eh, se vogliamo anche per il voto, anche per il voto potremmo pensare anziché di fare scrivere il voto di avere una tendina con tutti i voti possibili, perché se lo, a quel punto l'utente deve scegliere tra dei valori che sono sicuramente validi perché gliel'ho ho messi io e quindi io non ho poi il problema di andare a verificare se lui anziché 18 ha scritto 1B perché ha confuso l'8 con la B e allora devo segnare l'errore eccetera eccetera quindi in questo caso anche, anche come secondo campo io andrei a prendere un oggetto che è la combo box che appunto corrisponde al menu, ten, al menu a tendina quindi lavoro sulla progettazione dell'interfaccia. Nome del corso, voto, data. Poi non è completo, ci vorrebbero le etichette, bisogna fare in una griglia, ma cerchiamo di. Ci possiamo, possiamo sempre modificarlo l'fxml, non è un problema. L'importante è capire quali sono gli oggetti principali che, interattivi che vogliamo sull'interfaccia. Poi la textarea, dico che deve essere la lascio vuota non deve essere editabile perché non voglio che l'utente ci vada a scrivere dentro eh, se vogliamo posso lavorare anche un pochino sulla dimensione per rendere la cosa un pochino meno brutta delle varie box poverina adesso devo prendere questa anche Ecco qua, perché c'era questa stava forzando la larghezza. Ovviamente eh? ho, ho tolto tutti i vincoli, ho detto a ciascuno prenditi lo spazio che ti serve. Adesso l'h-box è un po' stretta su questo bottone, non so perché, ma vabbè. Perché forse il border pen è limitato, minimo in altezza. Vabbè, i dettagli li possiamo sistemare. Prima però di passare al controller per fare in modo che questa interfaccia diventi viva, ah no, qua nel preview lo, lo fa vedere, è solamente nello schermo che lo faccia vedere. Prima di mettere appunto, eh, renderla viva, devo creare gli ID e i riferimenti agli oggetti che voglio che il, programma, che il controller possa vedere. Quindi anche qua vado nel pannello codice, e dico questo è il nome del corso, txt corso, poi questa è la tendina per i voti, quindi la chiamo, è una combo, combo voto, punti, lo chiamiamo punti come oggetto, quindi ricordiamocelo, e questo qua è eh, la selezione della data, sel data, mi sto inventando dei nomi per questi oggetti, poi ho la textarea text area, txt result dove mostro i risultati e poi ho il bottone inserisci, di cui non mi, non mi interessa dare un nome, ma devo dare un'azione da eseguire quando viene premuto. Quindi handle, inserisci. Qui, a livello di riassunto io ho dato i riferimenti, ho dato dei nomi degli ID. In JavaFX hai quattro elementi interattivi che l'utente può modificare e che il controller ha bisogno di conoscere. TXT Corso, che è questo, Combo Punti, Selezione Data e TXT Result. E poi ho specificato l'Event handler per l'Action del bottone, l'ho chiamato Handle Inserisci. Se dovessimo aggiungere altre funzionalità, aggiungeremo altri bottoni, altre cose, e quindi dovremo poi dare un nome. Dimmi. L'elenco dei voti della combo box non lo posso fare qui, qui posso solo creare l'oggetto combo box, che viene inizializzato, creato dal loader vuoto, e poi dentro il controller, come prima cosa, dovrò popolarla. Certo. Allora, a questo punto salviamo questo fxml, andiamo... A crearci lo scheletro del controller, a questo punto è importante selezionare la casellina full, perché la casellina full mi seleziona, mi crea anche un metodo initialize, che è il metodo che viene chiamato subito dopo il costruttore, dentro cui andrò appunto a mettere il codice per andare a mettere i voti dentro la tendina. Quindi questo è lo scheletro del controller devo fare attenzione a copiarlo e incollarlo perché io ho già un po' di codice nel controller che essenzialmente è set model quindi mi vado a copiare gli import sopra mi vado a copiare ah aspetta controller class non c'è scritto qua dovrebbe essere Punto. it polito tdp libretto controller. Per qualche motivo non è stato inizializzato, quindi poi mi darà l'errore dopo it polito olito tdp controller. Ok. Poi dicevamo, questi fxml che sono i vari elementi e il metodo initialize copio incollo dall'altra e poi avrò il set model in fondo che mi tengo ok chiudo qua, risalvo andiamo a vedere, magari facciamo il solito giochino in cui si fa leggere ad eclipse questo per vedere che se... e vediamo, proviamo a fare un run per vedere se parte questa volta app, non più test libretto. Eh, infatti già non me lo trova. Eh, Ippolito tdp. Ah, ma con pezzo, libretto, controller. Libretto. Punto controller. Eh, a volte si incantano... Allora, dai bravo. libretto oh. salva aggiorna fai run è eh, il brutto, sì ciao mia sorella allora libretto console non ha salvato o meglio l'ha salvato ma questo non l'ha sì, cioè adesso dovrebbe essere giusto quindi, rifacendo un run ok, ce l'abbiamo quando ho creato il progetto nell'fxml non c'era il nome del controllo ho fatto qualche casino io ok adesso, cosa dobbiamo fare? la prima cosa, per prima che l'utente possa utilizzarlo popolare la tendina Popolare tendina come si fa? Nel controller c'è questo metodo initialize che viene chiamato subito dopo la creazione dell'interfaccia la tendina è un contenitore La combo box, la tendina è un contenitore come vedete qua c'è un punto interrogativo perché ShinBuilder che mi ha creato questo template mi ha detto io non so che cosa ci metterà in questa tendina e adesso io ti dico io devo dare un tipo, di un tipo di dato una classe che corrisponde agli elementi presenti nella tendina integer voglio avere dei numeri interi oppure degli oggetti questa eh, tendina contiene una lista, una collection al suo interno di oggetti poi nell'interfaccia mostrerà il toString di questi oggetti ma internamente si memorizza gli oggetti in questo caso mi servono solo dei numeri quindi mi basta l'oggetto integer se avessi oggetti più complicati li potrei mettere lì la tendina mi fa vedere il toString di un singolo oggetto ma poi quando lo seleziono la tendina mi, mi restituisce un oggetto del tipo giusto quindi prima di tutto quando ho dei contenitori specifico il loro tipo e poi avrò eh, in questo caso devo popolarlo quindi avrò la combo punti ha una proprietà, è un, questo è un nodo, no? è un nodo dell'interfaccia JavaFX. una delle proprietà di questo nodo si chiama items. Quindi getItems mi dà la proprietà items del, della tendina. Come dice il nome la proprietà items è gli elementi che essa contiene, infatti è di tipo list di integer observable list, lasciamo perdere questo dettaglio per il momento una lista di interi quindi io qualunque cosa io metta dentro quella lista che è già stata creata e già pronta non devo crearla io ma se faccio degli add dentro questa lista andranno a finire dentro la tendina e in questo caso io dovrò metterci dentro i numeri tra 18 e 30 lasciamo perdere l'allore per un attimo for p int p uguale 0, uguale 18, p minore o uguale 30, p più più, getItems.add p. Aggiungo un oggetto, attenzione questo add è di una lista di integer, quindi add richiede come parametro un integer, in questo caso p è un intero, va bene. quindi io manipolo il nodo per metterci dentro le opzioni possibili che lui deve offrire, in questo caso una tendina. Rifaccio il run dell'applicazione, dovrebbe partirmi la stessa interfaccia di prima, ma adesso la tendina, se la apro, contiene i voti nell'ordine in cui li ho inseriti, un add mi aggiunge in fondo. Ma poi questa è una lista di tutti gli effetti, posso fare ciò che voglio. La tendina, qualunque modifica io faccia a quella lista, la aggiorna in tempo reale in qualunque momento okay? quindi adesso abbiamo un'interfaccia vuota e pronta per raccogliere il primo voto che inseriamo <coughs> lo inseriamo alla pressione del tasto inserisci quindi quando l'utente preme inserisci cosa deve fare il controller? Beh, deve creare un nuovo oggetto vuoto e chiedere al libretto di aggiungerlo per creare un nuovo oggetto vuoto ovviamente deve sapere il nome del corso che è una stringa che va a recuperare dalla, dalla casella di testo corso prendendone il text la proprietà text poi Devo prendere il punteggio, che è un int, che la vado a prendere, anzi facciamolo integer, maiuscolo, lo vado a prendere, visto che l'abbiamo dichiarata così, come, come oggetto, i punti li vado a prendere dalla ehm, combo box CMB l'avevo chiamata punti, get value. Allora la proprietà text di una casella di testo mi dà il testo contenuto la proprietà value di una tendina di una combo box mi dà il riferimento all'oggetto attualmente selezionato tra quelli presenti negli items cioè mi dà il current item l'item attualmente selezionato se l'utente ha selezionato qualcosa se no null quello l'ho lasciato con la I maiuscola perché potrebbe essere un null se l'utente non ha ancora selezionato nulla e Terzo elemento, ehm, la data. E noi che siamo già stati preleggenti, avevamo pensato che l'oggetto usasse una classe localDate, che prima o poi vi racconterò. E infatti, in selezione di data, ritorna un getValue, ovviamente un metodo getValue anche lui, perché lui alla fine è una tendina, solo che è una tendina che spalma su un calendario intero anziché su una serie di items limitati ha un metodo getValue che ritorna già un oggetto localDate perché per fortuna sono stati bravi a definirlo a questo punto qui dovrei lavorare mezz'ora per fare i controlli dell'errore il corso c'è non è troppo lungo, non è troppo corto il voto l'hai selezionato, la data non è nel 2066, non è nel futuro, non è, cioè, dovrei fare tutta una serie di controlli che vi, per vostra fortuna non ho tempo di fare e poi alla fine costruire un oggetto voto eh, passandogli i tre parametri che sono appunto corso, punti, data. Data, chiamiamola con l'airo italiano. Poi il 90% del lavoro nel controller è sempre la, la gestione degli errori, non è tanto la gestione dei dati. Prendo i dati, poi una volta che ho fatto questo, dis.model che è libretto.add. e ho aggiunto un voto. Per vedere che ho aggiunto questo voto, in realtà dovrei riscrivere il contenuto della casella di testo. Scrivere, riempire la casella di testo col contenuto del libretto. E quindi avere un metodo che dal libretto mi dia una stringa da stampare col suo contenuto, ad esempio. Questo non ce l'ho, questo metodo, ma posso andare a copiarlo essenzialmente dal metodo stampa per quello che ho detto che dobbiamo ancora toccare un attimo, eh, facciamo un metodo, un toString, alla fine, no? PublicString, string txt uguale stringa vuota, e poi anziché fare system.out farò txt uguale txt più b.toString più a capo doppie virgolette. Ah ma fa male. Eh, ritorno return txt. Cioè, anziché mandare sulla console, mi faccio una stringa, restituisco questa stringa, molto grezzo come implementazione ma come primo tentativo può andare bene e quindi a questo punto il mio controller dopo che ha aggiunto il voto potrà dire ehm, aggiungiamo eh, scriviamo all'interno della casella di testo che si chiamava txt result con set text imposto il suo contenuto e il contenuto sarà this.model.toString cioè dico il model Senti tu, se ti dovessi stampare, come ti stamperei? ToString fa quel mestiere, ok? Prendo quello e lo scrivo all'interno della casella dei risultati. Cruciamo le dita, quindi diciamo che il corso di tecniche di programmazione, un voto a caso, una data a caso, inserisci e gli compare quel corso lì. Se cambio il corso, metto quello di progettazione di applicazioni web, che c'è già Antonio qui che sta aspettando, gli cambio la data. E inserirò, gli do un voto bello così ci porta bene. Lo inseriamo e compare lì sotto. Ovviamente compare nel senso che lui sostituisce la stringa che c'era prima in toto con la stringa nuova, non lo sta aggiungendo. sto facendo un set text e non un append text. No? Dipende. Poi questo programma è lungi dall'essere completato perché se io provassi a fare di nuovo inserisci non funziona e anzi mi spara una bella eccezione, il legal argument exception perché vi ricordate che il libretto.add va a controllare che non ci siano né duplicati nei conflitti e se no c'è un'eccezione e quando abbiamo implementato eh, libretto.ad abbiamo detto tanto poi chi chiama libretto.ad la controlla l'eccezione vero? Ecco, adesso siamo noi che dobbiamo controllarlo dovremmo gestire anche nel controller gli, gli errori pre operazione quindi gli errori che possono essere nell'immissione dei dati, il dato manca il dato non è nel range giusto e gli errori durante l'operazione beh, il new voto non può fallire, ma model.add può fallire e allora a seconda di che cosa fallisce dovrò poi, anziché sparare un'eccezione sotto mostrare un messaggio opportuno all'utente per fargli capire che cosa ha sbagliato ma tutto questo è il lavoro del controller quindi adesso il controller questo metodo ha 5 istruzioni 6 per farlo completo col il controller errori ne avrà poi 25 ma per fortuna dal punto di vista algoritmico non se ne deve preoccupare Tutta l'intelligenza, la, la gestione dei dati l'abbiamo separata nel, nel modello su cui abbiamo lavorato con calma prima, addirittura ci eravamo dimenticati che faceva questi controlli finché non abbiamo visto questa eccezione. Okay? Quindi abbiamo separato molto bene i vari, i vari pezzi. Come, so come al solito adesso vi salvo questo progetto, in modo che lo possiate vedere. E la settimana prossima complichi ci complichiamo la vita mettendo i dati non solamente dentro una list, che si può andare solo fin lì, ma dentro un database. Va bene, grazie di tutto, per oggi abbiamo finito.